A volte bastano pochissimi cambiamenti per far sì che una scarpa che nelle versioni precedenti era abbastanza instabile diventi davvero stabile. Stiamo parlando delle Solar Glide 5 che grazie all'introduzione di questo sistema LEP consente al podista amatore di correre davvero in maniera molto stabile, è stato introdotto sia nell'avampiede sia nel tallone. È stato introdotto un sistema di stabilità che avevamo già visto sulle Adios 6, ma anche sulla Ultra Boost 21. Questa scarpa, secondo me, potrà essere utilizzata per tutte le corse di tutti i giorni, corse spensierate, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 235 grammi, drop 10, 36 mm nel tallone, 26 mm nell'avampiede, Scarpa che utilizza una tecnologia boost oramai di quasi dieci anni fa, anche se nella parte superiore eh, contiene un EVA abbastanza stabile, scarpa con una tomaia abbastanza classica ha uno spazio nell'avampiede molto importante, dei lacci assolutamente abbastanza tradizionali, una linguetta molto paffuta che consente comunque di tenere il collo del piede abbastanza coccolato, uno spazio nell'avampiede importante, come ho già detto soprattutto una stabilità importante la scarpa risulta comunque abbastanza flessibile una quantità di gomma nella parte posteriore è significativa un tallone abbastanza bloccato soprattutto nella parte inferiore mentre nella parte superiore abbiamo apprezzato la presenza di un tallone davvero morbido il battistrada si presenta interessante con delle parti più morbide nella colorazione rossa mentre delle parti abbastanza più dure nella colorazione nera e una uh, esposizione di boost in alcune parti dove ovviamente non, il piede non appoggia. Per molti di noi questa scarpa potrebbe essere sicuramente un po' troppo pesante, probabilmente dovuta al fatto che il boost è leggermente più pesante rispetto alle altre tecnologie uh, più recenti, Uh, ho chiesto al Depodista la sua opinione dopo averla utilizzata per circa 200 km, credo che questa scarpa potrà essere utilizzata anche per oltre 1000 km, comunque lascio la parola al Depodista che qualche giorno fa è venuto a casa mia, uh, voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, io come al solito vado a bermi un coffee, sarebbe davvero geniale se vi iscriveste al canale, anche perché i nostri minion sarebbero davvero contenti di vedervi. stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Andrea, dopo un po' di tempo siamo finalmente giunti alla recensione della Solar Gride 5 c'hai cioè corso oltre 200 km, cosa ne pensi di questa scarpa? Ciao Max, ciao a tutti, intanto mi fa un po' schifo toccarla perché ho praticamente davvero corso ovunque eh, pista bianca ieri come ultima corsa eh, è una scarpa che devo dire che mi ha salvato abbastanza perché l'ho usata eh, nella Full Immersion di, di Bormio avevo praticamente all'attivo 30 km al giorno e l'ho sentita, la ringrazio davvero per le corse lente che mi ha fatto fare rigeneranti perché l'ho sentita davvero che mi ha aiutato nel recupero Secondo te a chi sono adatte queste scarpe? Quando l'avevamo aperta la prima volta abbiamo detto scarpe per pesi massimi, per lentoni ti devo dire, confermo questa cosa perché Secondo me è una validissima alternativa alla Bondi perché è più morbida ed è più comoda, ma è una scarpa che, secondo cioè dopo averla provata, ti dico che io ci facevo delle corse circa 65 kg e ci facevo delle corse tra i 4.30 e i 4.20 e, e, e mi trovavo benissimo. Le sentivo sicuramente più pesanti rispetto a delle Invincible o delle Clifton, però le ho trovate super super ammortizzate. E per quale distanze le <coughs> utilizzeresti e le raccomanderesti? Ma è una scarpa per, per tutti i giorni, quando devo uscire a fare le corse lente eh, o delle corse lunghe, anzi danno anche il meglio di loro sulle corse lunghe, eh, ma prettamente per, le, per i lenti diciamo. Le consigli anche a chi pesa 90 kg? Ultimamente mi, ven mi vengono poste queste domande, quindi te le le pongo Ma, volentieri guarda fondamentalmente non farei fatica a trovare delle scarpe migliori di queste per persone che pesano 90 kg le ho trovate comunque super stabili e super ammortizzate difficile cioè faccio fatica a pensare un'altra scarpa del segmento così stabile e comunque ammortizzata invece Andrea a livello di ritmi perché ritmi le suggerisci? Ma i eh, ritmi sono quelli del lento, quindi cioè, non, non ci sono propriamente dei ritmi, ti ripeto io l'ho provata a 4.20 ma a 5.30 secondo me sono super lo stesso, anzi forse sono ancora meglio. Quello che mi ha, mi ha stupito è che, te l'ho detto, nelle corse comunque veloci poi le ho trovate veloci, perché le reattive eh, no, nel senso mi assecondavano molto la corsa, e potevo andarci forte. Il reattivo è un'altra cosa, tipo una rincon per dire. Eh, invece lei l'ho trovata molto buona nelle corse svelte ma super ne, eh, molto riposante nelle corse lenti. Invece hai capito eh, qual è il ruolo e la funzione di queste placche intermedie nell'intersuola? No, non l'ho capito, cioè non l'ho capito, non le sento ma credo di aver capito che in effetti sono lì per la stabilità della scarpa, perché in effetti eh, poi me la farai questa domanda ma te la brucio già, sono super stabili, quindi non, non ho mai avuto segni di cedimento, anche nelle curve, è la scarpa è molto stabile. Tra l'altro il mio assunto mi dice che qualcuno mi sta scrivendo e mi chiede dei consigli di solito non diamo consigli perché non riusciamo a farlo invece ti chiedo ma dal tuo punto di vista cosa ne pensi della tomaia? Tomaia quasi classica diciamo eh, sembra classica ma poi abbastanza minimal perché se la tocchi eh, comunque è molto leggera c'è cioè poco, poco tessuto non è, non è cicciosa Uh, come altre, altre paia di scarpe, l'unico appunto secondo me da fare è sulla linguetta che è un po' troppo, troppo leggera e senti un pochino i lacci quando la stringi forte, Secondo a me piace stringerle forti e poi il collo del piede è alto quindi un insieme non top, però dopo devo dire che nelle corse anche quelle più lunghe non mi hanno dato problemi invece a livello di calzata stesso numero o mezzo numero in più? No, io mi sono trovato perfetto con lo stesso numero, quindi direi assolutamente stesso numero. Veste bene, in avampiede se comunque comodo, le dita non toccano, il piede saldo dentro. Niente, niente da segnalare sulla, sulla misura della scarpa. Invece a livello di battistrada, come l'hai visto, pensi che il grip sia soddisfacente? Soprattutto hai notato che la parte eh, ro rossa... Sia, si consumi leggermente di più rispetto alla parte nera? Sì assolutamente la parte rossa si è consumata di più allora non dico che sia voluta però è la zona con la, praticamente dove seguare dove ho appoggiato praticamente di più e eh, credo che l'abbiano fatta così un pochino più morbida apposta perché sono le zone di appoggio Uh, ti dico, essendo una scarpa da lento uh, il grip è super e, mi dispiace perché l'ho detto prima per un altro video uh, per assurdo a 5 km a 5.30, ma anche a 4.30 non hai dei grossi sbandamenti, diciamo anche su pista bianca non, non senti la scarpa che scappa via, poi conta che uh, hanno questa trama a lamelle che comunque ti fa tenere il piede a, bello saldo a terra e poi ripeto la gomma comunque è relativamente più morbida nel battistrada eh, da un buon gris. Dal tuo punto di vista quali sono i pregi e i difetti di questa scarpa? Ma il pregio fondamentale di questa, di questa scarpa è che comunque è una scarpa molto protettiva. Io Max, al contrario tuo, eh, faccio... faccio... Come si dice, raffronti con le altre scarpe, secondo me si piazza con, con la Invincible e la Clifton tra le scarpe più protettive rispetto anche alla velocità, perché ehm, ti ripeto, so, sono riuscito a correrci comunque relativamente forte. Il grosso difetto secondo me è un po' il peso, perché abbiamo visto in quest'ultimo periodo che comunque anche le scarpe super super protettive stavano sotto i 300 grammi. Questi erano tre eventi, mi sembra quindi relativamente eccessivo, non so, dato da che cosa, comunque eh, l'abbondanza di gomma nell'intersuola l'ha fatta appesantire abbastanza. Nella corsa un pochino si sente questo peso. Invece ultima domanda, suggeriresti questa o la di Star a chi dovesse iniziare a correre e, sì. e invece a chi fosse già un esperto? Mi stai facendo una domanda un po' a cui faccio fatica a rispondere, la verità è che forse consiglierei questa per chi inizia a correre, l'altra poi ne parleremo poi, mi è piaciuta perché le... sono uscito certe volte e correvo in avampiede e ci correvo da Dio, quindi questa qua secondo me è più da tallonatori, l'altra un po' più da avampiedisti, anche se avrei detto il contrario a vederle. Andrea, nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni adidas, qual è secondo te il prossima, la prossima che faremo? E a questo punto le Adistar che abbiamo lì a casa, adesso loro le metto un attimino in, in stand by, stand up by e utilizzerò le Adistar e vediamo un attimino. Va bene, nei prossimi giorni faremo anche altre recensioni, grazie, stay strong, keep running. Andiamo a berci un coffee e se potete offritecelo. Coffee sempre graditi anche perché abbiamo ripreso un pochino il giro delle scarpe e quindi fa sempre comodo. Va bene, ciao! Ciao e grazie mille!